Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi faremo una focaccia in padella senza lievito. Veloce, morbida e buonissima. Per primo setacciate 200 g di farina 00. Dopodiché aggiungete un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, 110 g di acqua e due cucchiai di olio. Cominciate a mescolare il tutto fino a che il composto non si staccherà facilmente dalla ciotola. Continuate a lavorare l'impasto fino a che non risulterà morbido e omogeneo e si staccherà facilmente dal piano di lavoro. L'impasto dovrà risultare elastico e morbido, proprio come nel video. Dopodiché formate una pallina, lasciatela riposare per una decina di minuti e poi prendete una padella antiaderente con una dimensione di 26-28 cm, ungetela con dell'olio Adeggiateci sopra l'impasto e stendetelo con le mani. Fatto questo, cospargete con del sale e con dei semi di papavero. Cuocete la focaccina a fuoco medio per una quindicina di minuti Trascorso questo tempo la focaccina è cotta ed è pronta per essere gustata Provate questa ricetta e ditemi cosa ne pensate Se vi è piaciuto mettete un like e lasciatemi un commento in descrizione Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale di cucina e condividete i miei video, io vi aspetto alla mia prossima videoricetta. Ciao ciao da Gian!